Care amiche ed amici qui un'altra volta il vostro santen chan e faccio questa trasmissione perché in facebook nel mio profilo santen chan nel mio muro molti amici mi hanno fatto delle domande e mi hanno domandato esplicitamente cosa ne pensassi del panorama politico italiano Beh, eh, dagli anni della mia gioventù e adolescenza le cose sono cambiate moltissimo, io quindi vi invito a guardare un video che ho girato a proposito e eh, che sta nel mio canale di YouTube, non mi ricordo adesso il titolo, però eh, parla proprio di come siano cambiate le cose, adesso se io riesco un altro cellulare a vedere di quale video si tratti ve lo dico comunque mi hanno domandato tante cose riguardo per esempio beppe grillo salvini eccetera ed io adesso cercherò di dare delle brevi risposte brevi e coincise anche perché non ho molto da dire io ho sempre odiato la partitocrazia Ah, eh, se volete guardare il video che ho girato in YouTube nel quale dico molte delle cose che adesso dirò, si titola Delusione, espulsi dissidenti del Movimento 5 Stelle, esempio della stupidità italiana e dura circa 27 minuti. Quindi di cosa ne dico? Ma eh, perché mi va di fare una trasmissione... Vi dirò due cose appena che mi vengono in mente, poi approfondirò in un altro momento. Ebbene, vi dicevo, qualcuno mi ha domandato, che ne pensi di Matteo Salvini? In un primo tempo sembrava veramente rivoluzionario, perché sembrava che si era staccato dalla Lega, perché andava contro Berlusconi, perché voleva andare contro Grillo, sembrava che fosse più a destra di Cassa Pound. Poi oggi al telegiornale della mattina ho scoperto che c'è stato un rincontro fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Quindi tanto rivoluzionario Matteo Salvini non è, anzi, forse è un restauratore ritornano alle vecchie alleanze e vecchi inciucci rispetto al movimento 5 stelle mi sta deludendo come mi hanno deluso molti altri partiti perché io lo spiego nel video che vi ho appena detto in youtube no riguardo l'espulsione del movimento 5 stelle ma parlo anche di tutte le mie idee politiche che ho avuto fin da giovane quindi per chiunque voglia conoscere il mio pensiero politico gli consiglio di guardare quel video che nel titolo ha le espulsioni del movimento 5 stelle il movimento 5 stelle ha iniziato molto bene come una volta il partito comunista italiano poi la lega poi tanti altri movimenti ma adesso si sta impantanando nel terreno degli accordi politici e quindi non si sa se si alleerà con Matteo Salvini, con il PD o con il PDL per avere potere politico. Quindi anche loro mi hanno fortemente deluso. Non posso dire quindi eh, cose eccezionali del Movimento 5 Stelle. Fino adesso quello che hanno fatto di importante è far risparmiare soldi ai cittadini e rimborsare tutte le quote che non spendono nella campagna elettorale, ma più di quello non si vede che fanno. Poi dicono che non li lasciano governare, che stanno tutti contro di loro e questo mi ricorda quello che diceva Silvio Berlusconi, ma anche quello che diceva il mortadella Romano Prodi. È sempre un pretesto, non ti fanno governare, ma se stanno all'opposizione o se tu stai all'opposizione, è evidente, fa parte della... Eh, dialettica concettuale della politica l'opposizione lo, sc lo scontro quindi è logico che non ti fanno governare perché o stai nell'opposizione tu e non governi o stanno nell'opposizione gli altri e si oppongono chiaro no più chiaro di così e veramente io vedo che i politici si tendono a rinnovare molto più frequentemente non mi piace matteo renzi per come governa per il momento ma la politica non mi è mai piaciuta soprattutto la partitocrazia che si guadagna spazi televisivi nei telegiornali e nei programmi poi fra l'altro io non ho capito perché c'è stata una stagione nella quale Bruno Vespa faceva con i suoi plastici di tutto per giustificare la guerra l'invasione la guerra asimmetrica in Iraq giustificando l'ingiustificabile cioè che Saddam Hussein avesse armi di distruzione di massa e cose del genere e quando si è scoperto invece, perché lo hanno dichiarato i propri nordamericani, che Saddam Hussein non aveva nessuna arma di distruzione di massa, questo i nordamericani lo sapevano perché gliel'avevano vendute loro, i gas chimici, l'antraz e tutte queste cose, il sarin, per uccidere gli iraniani, per vendicarsi dell'offesa della cacciata eh, degli, eh, del personale dell'ambasciata nel 78 79 hanno fatto scoppiare la guerra iran iraq o iraq iran e loro hanno dato le armi di distruzione di massa a saddam hussein sapevano che le aveva utilizzate tutte e quindi perché bruno vespa non ha fatto nessun plastico per correggere tutte le fesserie che hanno detto in porta a porta del tipo che Saddam Hussein era alleato di Bin Laden quando era impossibile che fosse stato così perché Saddam Hussein era socialista, eh, che Saddam Hussein aveva armi chimiche nucleari e Bruno Be Vespa e aveva invitato esperti che dicevano prova è che ha delle armi di distruzione di massa Primo perché lo dicono gli Stati Uniti, secondo perché le ha nascoste così bene ed è per questo che non si trovano. Non ha fatto nulla eh, Bruno Vespa per fare qualche programma e correggersi di tutte le fesserie che lui e i suoi ospiti hanno detto per appoggiare l'intervento asimmetrico e quindi la conseguente distruzione del popolo iracheno. Adesso, grazie alla distruzione dello Stato iracheno, è nato Daesh l'ISIS quindi eh, tutti voi che avete guardato porta a porta credendo a quello che dicevano siete complici di quello che fa l'ISIS e di tutte le uccisioni che fa prima è nata al Qaeda per sconfiggere i russi in Afghanistan poi li si è lasciati avanzare in Afghanistan invece di fermarli hanno preso il potere politico ma erano sunniti, non erano usciti come Saddam Hussein che era di Tikrit e quindi gli alleati arabi eh, non ne hanno mai dovuto rispondere, 9 dei 13 attentatori dell'11 settembre erano usciti, eh no, perdono, erano sunniti, mi correggo. 9 dei, dei 9 dei 13 attentatori dell'11 settembre, supposti attentatori magari erano dei gli aloki messi lì perché si dice che gli aerei erano telecomandati ma 9 dei 13 attentatori erano sunniti della seta wahhabita dell'Arabia Saudita perché non si è bombardato l'Arabia Saudita si è andato a bombardare invece l'Afghanistan eh, che in pratica non ha opposto resistenza e l'Iraq Bruno Vespa non ha mai fatto dei plastici rivelando eh, le fesserie che ci hanno raccontato circa le armi di distruzione massiva di Saddam Hussein. Anzi, ha continuato a ripetere le stesse cose. Quindi che ne penso dei programmi televisivi della RAI? È lo stesso che ho detto negli ultimi programmi radio, in spreaker e in YouTube, negli ultimi video di YouTube, che la RAI ti lava il cervello e adesso st ti sta lavando il cervello facendoti credere che è conveniente pagare il canone perché poi ti fanno pagare solo 100 euro nella bolletta elettrica se tu non hai televisore hai solo servizio elettrico è conveniente pagare il canone rai poi per quello che ti fanno vedere tutte le cose belle che si incontrano in internet e poi, ai mo molti programmi della RAI manca senso critico, senso autocritico. Ripeto: Bruno Vespa non si è mai corretto di tutte le frescacce che hanno giustificato l'invasione a Iraq. E la mattanza non si saprà mai di quanti civili. Ed è così che è nato il califato islamico, il Daesh, l'ISIS. Grazie a quell'intervenzione che Saddam Hussein gli estremisti islamici li impiccava. Riguardo le domande che mi hanno fatto in Facebook, Matteo Salvini, eh, non so, prometteva di essere un'altra cosa, di aver cambiato paradigmi, però si sta riavvicinando a Silvio Berlusconi, mi sembra il gioco delle parti. Litigano, si mettono insieme, litigano, si mettono insieme. E non lo so che penso di lui. Dovrebbe avere più determinazione e allontanarsi da questa vecchia destra e farne una nuova. E ris rispetto a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle, si stanno impantanando nel gioco eh, delle trattative politiche con gli altri partiti e si stanno ambischiando con le tangenti. E quindi stanno diventando, a tutti i crismi, a tutti gli effetti, dei partiti normali come qualsiasi altro. Quindi mi stanno deludendo non poco. Veramente, ogni promessa di cambio in Italia si rivela una delusione. Ma perché il sistema marcio? Beh, mh, non so che altro dirvi, farò un altro programma in un altro momento. Ciao. Ciao. A chi non è stato esprimendo? A... A. Nadia, sì.